Vi parlerò ora di uh, Screencast-O-Matic, un'applicazione web-based che serve per creare video lezioni. La durata massima delle registrazioni con il free è di 15 minuti. È possibile, come vedremo, attivare la videocamera, il desktop con le applicazioni da mostrare oppure entrambi. Eh, adesso vi mostro, che andate nella casella di ricerca eh, di Google e cercate Screen Customatic, eh, cliccate su Screen Recorder e vi verrà mostrata eh, quindi questa applicazione. Se non siete registrati dovete registrarvi e uh, poi, ehm, se è la prima volta che lo fate, vi chiederà di installare Lancer oppure di, di lanciare il, eh, il lance Free Recorder okay. mi dice di aprire lo screen che io ho già scaricato, Screen Recorder Lancer Okay. e quindi eh, vedete che si apre la finestra nella finestra è possibile come vi dicevo condividere lo schermo la webcam oppure entrambi noi eh, mettiamo entrambi eh, poi eh, avete quindi è semplicissimo da da attivare andate in preferenze e vi ci sono eh, i settaggi dell'applicazione che lasciamo così e diamo ok ora minimizzo la la finestra con eh, in modo che mi rimanga solo il player e a, posso iniziare la eh, registrazione posso prendere un'altra finestra ad esempio questa che voglio condividere ho condiviso anche il mio schermo avvia registrazione ecco questo è una registrazione di prova per uh, mostrare come utilizzare uh, screencast o matic. La finestra eh, la posso eh, come vedete spostare ok e uh, Mm, a questo punto mm, io eh, posso poi eh, dire che la registrazione è fatta, con eh, fatto, che mi chiederà di salvare eh, o fare upload, condivisione veloce, modifica video. Io salvo, upload, ok vedete che mi salva la mia registrazione prima di uh, comunque salvarla posso verificare eh, eh, questo è, è di una venuta. registrazione di ok e poi eh, salva fa il video e la salvo sul mio computer dovrò dare un nome qui alla registrazione che chiamerò prova ad esempio meglio sempre mettere un nome e poi eh, mh, dirò mh, qui nella in cartella che mi compare dove eh, salvarlo questo eh, questo file video vado in esplora e ehm, lo salvo eh, sul mio pc mh, ad esempio in, uh, sul desktop ok clicco su pubblica il video ci mette qualche secondo per per salvarlo aspettiamo tanto è abbastanza veloce e um, mi chiede ora di uh, riprodurre il video oppure di esplorarlo nella cartella o di eh, copiare il percorso io eh, faccio clicco su fatto ok vado ora sul mio desktop e eh, cerco il, il file che ho appena salvato si chiama se lo trovo eh, prova prova ok ecco, questo è una registrazione e, di e prova vedete che la registrazione per è mostrare come utilizzare eh, string cast o marche la finestra ok eh, la posso Adesso... Eh, posso chiudere questa applicazione come vedete fare vi saluto ok e uh, um, a questo punto uh, io uh, posso poi